Vediamo, stavolta siamo ripartiti, vediamo dove ci manda. Ok, ecco, stavolta dovremmo esserci. Eleonora mi vede? Mi vedete benissimo? Oh bene, mi vedo anch'io. Allora, buonasera a tutti, con un po' di ritardo ci stiamo avviando a fare questa eh, prima presentazione del, di una serie di incontri dedicati ai temi della, della non violenza, come Centro Studi Sereno Regis, ehm, su temi che sono purtroppo di grandissima attualità. Questa sera il primo di questi incontri è dedicato alla Birmania, che da un mese purtroppo sulle prime pagine delle, dei giornali di tutto il mondo, sia delle violenze a cui assistiamo quotidianamente da parte delle forze di polizia del regime, sia anche per la resistenza eroica e, e commovente quasi, e che e le persone, i giovani soprattutto, stanno mettendo in campo in questo paese al quale ci sentiamo particolarmente vicini, davvero in questo momento. Eh, nei prossimi incontri, il 23 di questo mese, eh, ci occuperemo del, della lotta non violenta del movimento Notavi in Val di Susa e di come questo abbia allargato i propri orizzonti anche al, al, alle questioni dei migranti che attraversano questi spazi. E poi più avanti, a fine mese, ci occuperemo invece delle lotte non violente che i contadini indiani mettono in campo per difendere i loro terreni dalle, eh, dalle, dalle confische e dalle eh, mani dei latifondi. Andremo avanti su, questa, su questi temi, vedremo anche come vanno questi nostri, questi nostri primi incontri. Eh, mi sono già dilungato, siamo in ritardo di una decina di minuti, lascio la parola a Daniela Bezzi che per cortesia ci, ci introdurrà gli ospiti e sembra che adesso le cose stiano cominciando a funzionare, abbiamo già una ventina di persone collegate. Grazie Daniela, grazie a tutti. Okay. Bene, grazie Enzo, anch'io ora sarò rapidissima per la presentazione degli ospiti in una piccola scheda della problematica che andremo a uh, vedere insieme uh, stasera. Um, avremo con noi eh, Cecilia Brighi, segretario generale dell'associazione Italia Birmania, che nasce come iniziativa di rete a sostegno del processo di democratizzazione in Birmania. Cecilia ha coperto e tuttora copre incariche importanti alla direzione di banca etica, oltre che fino a pochi anni fa alla International Labour Organization, al Centro di Fondazione di Torino, è stata soprattutto e io così l'ho conosciuta, responsabile per la CISL dei rapporti con le istituzioni internazionali con i paesi asiatici ed è in quel ruolo che ha soprattutto maturato il suo impegno con la Birmania che e' continuato negli anni successivi e continua più che mai in questi giorni. Alla Birmania ha dedicato tre libri, eh, il più recente dei quali, che vi consiglio di leggere se volete capire la complessità di questo luogo, è qui, «Le sfide di Aung San Suu Kyi per la nuova Birmania», nel 2015 e appunto a, a, a, alle problematiche eh, di questi giorni sta dedicando tutto il suo tempo con uh, energie, con interventi, mi diceva appunto adesso, quotidiani. E poi abbiamo Il professor Giuseppe Gabusi, docente all'Università di Torino, direttore del programma Asia Prospect per il Torino World Affairs Institute, meglio noto come TWI, vi consiglio davvero di andare a vedere online la quantità di seminari, di, eh, di contributi di conoscenza, di collegamenti con eh, tutta una serie di risorse di conoscenza davvero preziose per conoscere eh, non soltanto la Birmania ma più in generale l'Asia al di là appunto degli stereotipi, delle metodologie che specialmente in Italia eh, dominano eh, in particolare il il, il mio, il, la mia categoria i giornalisti abbiamo poi Elenaro ragazzi che ha vissuto, oh, di... una... vissuto in Birmania tra il 2013 e il 2018 davvero di andare a vedere online la quantità oh, di seminari particolari la mia categoria i giornalisti abbiamo poi Elenaro ragazzi che ha vissuto in Birmania tra il 2013 e il 2018 davvero che andare a vedere online la quantità scusate c'è una c'è un eco? Posso continuare? Ok. Elena Ragatti che ha vissuto tra il 2013 e il 2018 in Birmania, appunto in quell'arco di tempo cruciale per la transizione alla democrazia e che ha vissuto in quel paese ehm, coprendo vari ruoli eh, come responsabile di progetto all'interno in particolare della UNDP, quindi in progetti di sviluppo in particolare in focus sulle, sulle donne e in questa occasione ha tenuto a specificare che parlerà a, a titolo personale, ma insomma già ieri nel corso della nostra chiacchierata mi ha raccontato delle cose molto molto interessanti anche per capire eh, come si è sviluppato questo movimento di disobbedienza civile. E infine abbiamo il piacere davvero di avere con noi eh, Jimon Winpei, nata in Birmania e proprio a Yangon, italiana ormai dall'età di 19, 19 anni. Inizialmente impiegata nel settore alberghiero e poi turistico, laureata in economia a Yangon nel 2010, poi scrittrice tra l'altro con un certo successo in Birmania anche se noi non possiamo apprezzare i suoi libri in una lingua che non, io personalmente non posso leggere ma in questi giorni molto molto attiva come attivista eh, in tutti i siti che sono nati sia in Italia che in collegamento con la situazione in Birmania. Ecco io mh, rubo ancora pochissimi minuti per dare una, proprio un, un piccolo riepilogo di quello che è successo nel corso di queste ultime cinque settimane che sono passate da quell'alba del primo febbraio che ha messo fine con un colpo di Stato militare alla non facile transizione dalla dittatura alla democrazia guidata dalla National League of Democracy di Aung San Suu Kyi. Quel giorno avrebbe dovuto salutare anche formalmente la ratifica della massiccia vittoria elettorale conseguita dal partito di Suu Kyi nel mese di novembre invece appunto alle prime luci dell'alba i militari si sono presentati alla sua porta e insieme ai suoi collaboratori l'hanno portata in una località tuttora credo ignota, con la motivazione che quei risultati elettorali non potevano essere validi, ovvero erano stati truccati, oltre a varie accuse di import, importo, importazione irregolare delle di varie apparecchiature dall'estero e proprio oggi sembra che le accuse riguardino anche l'appropriazione in debita di circa 600 mila dollari, una somma ridicola, ma comunque insomma è chiara la strategia eh, che il, la, i militari stanno cercando di eh, usare contro Aung San Suu Kyi eh, sul piano proprio della reputazione personale. Dopo l'iniziale momento di costernazione sul piano internazionale e della sospensione sul fronte interno in cui sembrava che non potesse esserci altro sviluppo che il ritorno indietro delle lancette della storia, Ecco manifestarsi quasi uscito dal nulla questo straordinario movimento di disobbedienza civile che giorno dopo giorno è cresciuto non soltanto numericamente perché ciò che vediamo è il coinvolgimento straordinario non soltanto di studenti, giovani, quella che è stata chiamata la generazione zero, ma la partecipazione di ogni settore della società, insegnanti, medici, infermieri, religiosi, inclusa quella piccola minoranza di cristiani, come abbiamo potuto capire da quella foto, terrificante e bellissima al tempo stesso della suora che sfida in ginocchio il plotone di polizia chiedendo di uccidere lei ma di non inferire oltre sulla popolazione. Ieri è stata la volta dei ferrovieri che hanno aderito allo sciopero generale lanciato al movimento con una reazione delle forze di sicurezza non meno violenta dei giorni precedenti con più di mille persone costrette a lasciare le case il blocco di ogni varco di entrata e uscita di un intero quartiere obbligato a evacuare, centinaia di famiglie che non sanno letteralmente dove andare né sanno come proteggere anziani e bambini tra l'altro in una situazione di pandemia che anche in Birmania non ha smesso di inferire insomma la situazione cui stiamo assistendo pur da lontano è un'escalation di violenza e abusi che ogni giorno peggiora e che vede sotto attacco anche i mezzi di informazione e che sembra di capire nessuno sa come potrà risolversi. Questo è un succinto riassunto della situazione. E appunto a Cecilia Brighi e poi al professor Giuseppe Cabusi vorrei innanzitutto chiedere quanto può considerarsi sorprendente e improvvisa questa crisi, o invece il contrario, quanto si potesse in qualche modo intuire? come ho potuto capire da un comunicato stampa che proprio voi di Italia Birmania insieme avete diffuso sui vostri canali poco prima di quella data cruciale, il primo febbraio. Cecilia, l'audio. Yes. Buonasera a tutti e grazie per questo incontro che aiuta ulteriormente a capire, cercare di capire eh, cosa sta succedendo in Birmania? Eh, sì, il colpo di Stato non è stato una cosa, un a ciel sereno, eh, in realtà c'erano tutti i presupposti, eh, è un colpo di Stato ben pianificato dai militari, ancora prima direi del, dei risultati elettorali. Eh, lo, si temeva tutti sapevano che l'NND avrebbe avuto un grande successo a queste, in queste elezioni eh, il comandante in capo delle forze armate Mio Line eh, voleva essere m, nominato Presidente della Repubblica e si sperava che il, suo, il partito legato ai militari, USDP potesse ottenere perlomeno lo meno il 26% dei, dei seggi eh, che uniti al 25% dei seggi a disposizione solo dei militari, permetteva ai militari di nominare il Presidente della Repubblica. Purtroppo il partito, l'USDP, ha ottenuto eh, una magra vittoria, solo 33 seggi in, tutto, in tutti i due i rami del Parlamento, mentre l'NLD ne ha ottenuti l'83%. quindi una sconfitta mh, enorme eh, ed è per questo che nei giorni precedenti al colpo di Stato ci sono stati degli incontri burrascosi con, con la leader di Aung San Suu Kyi proprio sulla questione della nomina del Presidente della Repubblica. Eh, i, I militari hanno programmato, eh, tutti, ci, tutti chiedono ma c'è dietro la Cina o c'è dietro la Russia? I militari hanno sicuramente programmato eh, questo colpo di Stato diciamo con il consenso eh, sia della Russia che della cina eh, alcuni giorni prima il 26 di gennaio era arrivato a, a yangon il ministro della difesa russo eh, sappiamo che ci sono dei grandi rapporti di amicizia di collaborazione eh, ci sono centinaia di quadri militari che eh, studiano vengono formati nelle accademie militari russe, quindi c'è un rapporto molto stretto non solo di carattere commerciale cioè vendita di armi e quant'altro ma c'è proprio un, un rapporto diciamo storico tra eh, i due paesi tra i due eserciti e soprattutto anche tra eh, la Cina e, eh, e la Birmania anche se eh, diciamo che il rapporto tra Cina e Birmania è un rapporto molto squilibrato c'è cioè una sfiducia reciproca eh, storica eh, tra, mh, tra, i due, tra i due popoli e tra i due governi. Eh, per adesso non, non vorrei ripercorrere le vicende storiche, ma insomma questo è un dato di fatto. Comunque ehm, io ritengo eh, che eh, entrambi i grandi paesi eh, sapessero bene eh, di, mh, di questo progetto, perché il progetto che eh, è, è nato con... con è stato programmato non è non, appunto non è un, un fulmine a ciel sereno tant'è vero che il primo di febbraio hanno arrestato tutti hanno arrestato i ministri a livello nazionale, a livello del territorio cioè a livelli regionali e degli stati cioè quindi hanno fatto proprio una pulizia di tutte i, i, diciamo, i, le fonti decisionali eh, del, del paese e, ehm, nessuno però pensava che eh, questo colpo di Stato potesse scatenare questa opposizione così forte. In fondo loro avevano detto questo è un colpo di Stato che si inquadra nel rispetto della Costituzione, faremo le elezioni fra un anno perché noi pensiamo che ci siano state delle frodi, hanno anche organizzato in qualche modo Uh, alcune persone che um, hanno spinto, costretto alcune persone, alcuni eh, degli scrutatori a dichiarare la... che c'erano stati dei. Scusate, c'erano Scusate. Scusate. stati dei brogli e però ovviamente la gente non, non ci ha creduto e si è creata una grande unità nel Paese che eh, travalica diciamo, il, ce, il centro del paese, il Bamar o le grandi città, è un'unità che ha mh, coagulato diciamo, la, eh, la solidarietà anche dei gruppi etnici e dei gruppi armati. Questo è un elemento molto importante perché ha aperto gli occhi anche a coloro che erano, diciamo, con un nazionalismo eh, che, su, nel quale sono cresciuti durante, durante la dittatura e si è riusciti anche ad arrivare a comprendere eh, la questione d'eroingia. quindi eh, con un atteggiamento diverso perché finalmente le violenze dei militari purtroppo sono arrivate anche eh, al cuore del paese e quindi a Mandalè a eh, Yangon, a eh, Micina e, eh, e hanno toccato i giovani che sono scesi in piazza e, e che per la prima volta hanno dovuto confrontarsi con, eh, con i militari giovani che avevano assaporato bene o male dieci anni di apertura eh, verso la democrazia certo non tutto eh, andava bene c'erano ancora delle grandi, grandi problematiche su, su tematiche importanti come la libertà Ehm, di stampa il la libertà di organizzazione sindacale c'era cioè eh, nell'ultimo periodo c'era una situazione di grande tensione tra i lavoratori e il ministero del del lavoro il, tra i lavoratori e anche il governo di eh, di Aung San Suu Kyi quindi non era tutto diciamo una una situazione di di grande amore eh, con con con il tra il governo e eh, eh, alcuni settori de della società e soprattutto tra il governo e, e le nazionalità etniche. Quindi Ci sono state forti tensioni, questo, questa idea di Aung San Suu Kyi di mettere eh, la statua del padre a cavallo in ogni stato etnico ha creato uh, grandi manifestazioni di opposizione perché Ehm, ciascuno stato etnico, soprattutto durante la guerra di liberazione e di indipendenza, ha i suoi, eh, i suoi eroi, quindi ci sono, ci, ci sono state delle eh, delle tensioni tra, tra soprattutto gli stati etnici e il governo centrale ma eh, i militari sono riusciti a, a cambiare la situazione e a far superare queste distanze e a far sì che anche gli etnici chiedano tutti insieme eh, la liberazione di Anzano Sucidi, del Presidente della Repubblica e di Pissino del Parlamento e soprattutto chiedano di non ritornare alla, al vecchio status quo quindi chiedono di superare l'attuale Costituzione che vede questo blocco di potere, questo cartello, perché è proprio un cartello che i militari hanno costruito nel corso della dittatura con la, con la Costituzione che hanno imposto e che è alla base della, del, del loro potere politico ma anche economico. E, e, e qui chiudo perché mh, le accuse di corruzione rivolte ad Aung San Suu Kyi oggi sono veramente, cioè, è, è, è assolutamente ridicolo, cioè si parla del fatto che Aung San Suu Kyi abbia eh, ricevuto, che il governo di Aung San Suu Kyi abbia ricevuto 600 mila euro eh, da fonti esterne, eccetera, quando la struttura economica eh, del potere, la struttura economica mh, del eh, militare attraverso le due grandi holding eh, la mia Mar Economic Holding, la mia Mar Economic Corporation, che sono, hanno, una, uh, hanno in mano tutti i settori più importanti del Paese, con una opacità di procedure eh, di amministrative, di gestione delle risorse e soprattutto di distribuzione degli utili, che so, <ride> è proprio ridicolo. Cioè, e quindi questo fatto è un altro elemento che eh, serve da. Da collante eh, all'opposizione del Paese. Vorrei un'altra cosa: non sono solo i giovani, sono i lavoratori, le lavoratrici delle che stanno lottando nonostante eh, rischino il posto di lavoro. Sono, io ho, se posso far vedere la mappa qui del, non so se si riesce a vedere, del dei luoghi di blocco del, del, dell'approvvigionamento del gas e dei carburanti eh, hanno bloccato cementificato e bloccato le valvole sotterranee in modo che mi... e questi sono i, i, il, i no, i, gli snodi ferroviari tutti bloccati nel paese dai lavoratori delle ferrovie quindi c'è una pianificazione di contrapposizione fortissima che sta strangolando i militari. La soluzione non so qual è. ti ringrazio moltissimo, interessantissimo, veramente mh, molto molto molto interessante. Professor Gabusi do la parola a lei a questa domanda che avevo fatto appunto a Cecilia rispetto alla prevedibilità o no di questa crisi il TUAI ha dedicato un interessantissimo seminario che trovate tra l'altro online su YouTube e quindi lascio a lei la parola sullo stesso tema. Buonasera, buonasera a tutte e a tutti e grazie per l'invito, è sempre un piacere poter eh, condividere eh, le informazioni e la conoscenza su questo Paese che eh, frequentiamo da qualche anno. Eh, qui eh, certamente eh, c'è un punto secondo me da cui, da cui partire e cioè che eh, tutto sommato, benché i segnali, come diceva Cecilia, eh, erano, fossero presenti eh, ancora prima delle elezioni, diciamo che in generale gli osservatori internazionali, anche i colleghi che stanno in quella parte del mondo, non si aspettavano eh, una, un colpo di Stato eh, così, eh, così eclatante eh, in un certo senso come abbiamo avuto modo di dire eh, altre volte, dal punto di vista razionale, strettamente razionale, il, eh, il Talmadò, quindi le forze armate, eh, eh, vivevano nel, nel migliore dei mondi possibili in un certo senso, perché grazie eh, all'apertura economica degli ultimi anni avevano consolidato la propria posizione economica, eh, che eh, riguarda essenzialmente, come sappiamo, questi due conglomerati che ha menzionato Cecilia, eh, riguarda eh, eh, l'attività di estrazione della giada, delle, delle, delle pietre preziose, eh, riguarda eh, ovviamente tutto il settore anche dell'oil e gas, eh, in un certo senso. In più, in questi dieci anni sono arrivati capitali stranieri che hanno creduto nella, nella eh, semi-democratizzazione del Myanmar. Pensiamo alla zona economica speciale, forse l'unica che funziona eh, non lontano da Yangon, che eh, Tilawa, è eh, gestita sostanzialmente dai giapponesi, dalla JICA, dalla eh, Agenzia di Sviluppo del Giappone, che ha portato appunto multinazionali eh, giapponesi, ospitando anche aziende eh, sicuramente eh, birmane per l'esportazione. Questo era sicuramente un, un, un vantaggio per, per il, ulteriore per, per l'esercito. L'esercito, forze armate, che come sappiamo, in base alla Costituzione che è del 2008, comunque con, continuava ad avere il 25% riservato dei seggi in Parlamento, nonché tra i tre ministri importanti, interno, difesa e eh, zone, eh, zone di confine, eh, quindi anche dal punto di vista costituzionale era in qualche modo eh, blindato. Eh, e, e soprattutto aveva adesso con eh, la, eh, il governo civile di Aung San Suu Kyi, aveva la possibilità di scaricare eh, sulla, eh, su Aung San Suu Kyi e sulla NLD ehm, eh, le cose che non andavano nel paese e quindi mh, la sanità, distruzione, tutti comunque ehm, settori in cui eh, le, il governo civile poteva intervenire, eh, sic sicuramente erano sotto la responsabilità della, eh, della NLD eh, eh, e quindi eh, come dire, se era il, il, in qualche modo eh, il si, si poteva essere defilato e poteva criticare eh, gli altri per le eh, cose che non, eh, che non andavano. Eh, qui eh, sicuramente bisogna però prendere in considerazione una cosa che ehm, questo paese eh, dal eh, di fatto eh, l'indipendenza Certo, fino al 62 c'è stata una democrazia disfunzionale, eccetera, però fin dall'indipendenza il Tatmado si ritiene in qualche modo il ehm, depositario e il garante della unità del eh, paese e dell'autonomia eh, da ingerenze esterne di ogni, eh, di ogni tipo. Nel paese c'è comunque una forte tradizione, come dire, non solo anti-occidentale ma anche anti-indiana, in parte anche anti-cinese, che deriva un po' dalla storia del, del, della Birmania che è stata portata nella modernità improvvisamente di fatto con le guerre anglo-birmane anglo del 1000 del 1800 e quindi eh, anche l'Occidente anche la Gran Bretagna è visto con sospetto, in fin dei conti dobbiamo anche ricordarci la storia coloniale nostra eh, in questi eh, in questi paesi e qui probabilmente noi abbiamo anche in qualche modo eh, trascurato il fatto che eh, il eh, il Talmadò eh, ha eh, sostanzialmente eh, aperto Um, il Paese dal 2011 in eh, poi ha le sue condizioni, che sono quelle della Costituzione del 2008 che permette di dichiarare lo stato di emergenza, di riprendere il potere, quindi tecnicamente di fatto, ehm, cioè dal punto di vista costituzionale è anche dubbio se si tratti davvero di un colpo di stato, nella sostanza lo è, ma diciamo nella, nella forma c'è questa diciamo eh, costituzione che può essere interpretata in un certo modo ovviamente eh, a favore dei, eh, dei, eh, dei militari. Quindi ehm, dobbiamo pensare che... Ehm, questi, eh, il questi, Tamadou in, in, in, in qualche modo eh, si ritiene in grado di intervenire in qualsiasi momento in cui eh, la politica sta andando in una direzione che a loro non aggrada. Ed è, è evidente che eh, questo, questo momento delle elezioni del eh, 2020 è un momento certamente in cui eh, il Tamadou ha preso profondamente coscienza del fatto che con questo sistema politico non raggiungerà mai la maggioranza al Parlamento e quindi non potrà ottenere una coabitazione simmetrica con i civili che ovviamente stanno dominando il Parlamento. Per esempio, per esempio adesso le ultime discussioni, anche di inizio marzo, sono, uh, ruotano attorno alla proposta dei militari di cambiare la legge elettorale e di passare dalla legge elettorale maggioritario secco del Regno Unito, tipo, come, come succede nel Regno Unito, quindi basta un voto in più di tutti gli altri per vincere il seggio al ah, sistema proporzionale in cui ovviamente eh, l'USDP e, e, e le famiglie dei militari, eccetera, che sono poi sparse anche un po' in tutto il paese, avrebbero la possibilità di portare a casa, magari non quel 51% di cui parlava Cecilia, ma certamente di rafforzare la compagine parlamentare in modo da eh, controbilanciare il potere eh, in qualche modo della, eh, della eh, NLD. Quindi eh, ricordiamoci che nel 2000... E, nel 2011 sostanzialmente, quando eh, il presidente Ten avvia questo processo di semi-democratizzazione, il eh, eh, Darmado aveva in mente degli obiettivi chiari: primo, eh, rilanciare certamente l'economia, perché anche tutti i tentativi degli anni eh, 90, dei primi anni 2000, di aprire al al eh, mercato globale non, non hanno funzionato anche perché c'era un regime di sanzioni molto forte eh, eccetera e quindi l'idea che sostanzialmente se si sta chiusi si diventa un po' come la, la Corea del Nord, tutti i paesi dell'area sono in sviluppo non perché il, eh, il Myanmar. Del resto appunto a fine degli, degli anni 90 entra anche nell'ASEAN il Myanmar cerca di recuperare il rapporto con eh, i vicini. Ricordiamoci anche questa cosa sulla, sulla, sulla Cina e poi diciamo concludo con una, una cosa che riguarda invece secondo me l'elemento di novità rispetto al passato. Allora con la Cina ricordiamoci che il Dagmadò eh, sa benissimo, eh, ne ho scritto anche l'anno scorso, che eh, ai confini c'è un paese enorme, un impero che ha un potere strutturale. Nei confronti del Myanmar, fortissimo, in termini non soltanto di stato partito presente in Myanmar, ma anche in termini proprio di scambi di mercanti di ogni tipo, di commercianti, eh, di, sono confini porosi quelli con la, con la provincia dello Yunnan, insomma, quindi gli interessi sono molto variegati, bisogna, non bisogna considerare che Pechino tesse le fila di tutti, eh, di tutti gli attori economici nel eh, Myanmar. Quindi, eh, una volta appunto, anche parlando con una, eh, con una diplomatica a, a Nai eh, disse: eh, uno anche dei motivi per cui chiaramente c'è stata questa apertura è che tutti in questo paese sanno che bisogna avere rapporti con la Cina, perché è grande vicino, non, non, non, non c'è un'altra possibilità. Ma un po' le nostre condizioni. Tanto è vero che fu Tien Sen a interrompere il progetto della diga Mizzon che lasciò per pressa Pechino e anche le aziende che lavoravano sulla diga Mizzone, che aveva causato ovviamente la dislocazione anche di molte popolazioni locali e, e dei, dei popoli cacci, come avveniva, eh, avveniva nell'area. Quindi il fatto che adesso la Cina comunque, certo sappiamo tutto l'apparato della Cina di non interferenza, eh, bisogna stare attenti, si rispettano tutti i regimi, basta che sia appunto legittimo eccetera, però il fatto che comunque la Cina sia disposta anche a riconoscere in questo momento che c'è la necessità di ritornare a una transizione, di, di avere un dialogo, eh, eccetera, non giunge, non si giunge a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza perché lì la Cina metterebbe ovviamente eh, il veto, ma è chiaro che anche la Cina non, non può vedere di buon occhio un paese instabile, fortemente instabile ai, eh, ai confini e quindi in, in questo... Um, del resto uh, la, la, la Cina aveva un ottimo rapporto con Aung San Suu Kyi, il primo viaggio che Aung San Suu Kyi fa è a Pechino quando va al potere e, e di fatto le zone economiche speciali la, la, Aung San Suu Kyi ha firmato il memorandum sulla via della seta, come ha fatto l'Italia, quindi sostanzialmente sottoscrivendo progetti infrastrutturali, eh, strade, ferrovie, eh, eccetera. Quindi la, la Cina è in una posizione se, certamente di, eh, di ambiguità, ma eh, chiaramente, eh, secondo me, non, eh, non può pensare di avere eh, al confine eh, sud-occidentale eh, sud eh, un paese in, eh, in bilico. E qui concludo sull'elemento, secondo me, che forse i militari hanno sottovalutato. E cioè i militari sono capaci di tutto ehm, e eh, l'hanno dimostrato nel 1988, secondo me lo stanno imparzialmente dimostrando anche in questi, eh, in questi giorni. Eh, però eh, la popolazione birmana negli ultimi dieci anni è stata esposta a una forma certamente di democrazia non completa, caratterizzata da una libertà di espressione che spesso anche a un Salsucia limitato con, eh, grazie alle leggi coloniali dell'impero britannico che limitavano la libertà del, eh, della popolazione birmana, ma certamente è un, un paese in cui Facebook era diventato il mezzo di comunicazione principale, tutti noi quando andavamo in Myanmar appunto comunicavamo eh, tranquillamente su Facebook anche per gli appuntamenti eh, eccetera. Quindi la popolazione ha, eh, rispetto agli anni 80 ha capito compreso e apprezzato anche in un certo senso come si vive per di più per di più eh, questi anni eh, in questi anni la nld ha potuto anche esprimere una embrione di classe dirigente che andasse al di là dei fedelissimi di Aung san Suu Kyi. E degli ex prigionieri politici, che spesso settuagenari, se, se ottuagenari, che eh, eh, chiaramente hanno, hanno, hanno sofferto durante gli anni della eh, dittatura. Parlo per esempio di ambasciatori, parlo di funzionari pubblici che stanno nutrendo questo eh, movimento, in qualche modo, un po' di reazione eh, alla eh, azioni dei militari e eh, pensiamo per esempio anche all'ultimo al recentemente e qui davvero concludo al, ehm, all'ambasciatore del Myanmar in eh, Gran Bretagna che è stato richiamato in patria e a meno che non sia successo qualcosa nelle ultime ore mi pare che appunto non ne voglia sapere di, di rientrare in patria eh, e c'è stato anche l'ambasciatore alle Nazioni Unite col famoso gesto appunto della, della rivolta segnalando c'è qualcosa nella società, qualche fermento che è cambiato e qui un intervento dei militari come l'8 agosto dell'88 potrebbe essere eh, causare veramente un, eh, un problema e come diceva anche Cecilia, certamente questi... Eh, questi, questi scioperi, eh, queste eh, forme di, di boicottaggio della pubblica amministrazione possono eh, funzionare, mi domando fino a qual punto, perché non ricordiamoci che purtroppo questo paese è uno dei più poveri dell'Asia e eh, alla fine del mese, se non arrivano gli stipendi anche eh, bassi, in momento di pandemia, ragazzi, quando si ha famiglia, è molto molto difficile chiedere il sacrificio supremo eh, spesso per questa popolazione. Quindi eh, questo, diciamo, è una nota di, così, punto di domanda un po' sul futuro, che però fa eh, chiaramente apprezzare la presenza di un movimento civile. Assolutamente sì, professor Gabusi, la ringrazio proprio di questo finale che mi permette proprio di, di, di dare la parola a Eleonora Gatti, eh, che ha seguito vari progetti eh, di sviluppo, mi raccontava ieri, eh, e, e ha, mi raccontava delle cose interessantissime proprio su come eh, lei stessa ha potuto eh, seguire la maturazione l'immersione il, il, il, il, quel passaggio di cui lei parlava, professor Gabusi, appunto al, al digitale no? Questa, questo, questo cambiamento culturale davvero epocale in, verificatosi in pochissimi anni che ha reso protagoniste le donne, che reso sicuramente protagonisti i, i ragazzi e che vedono appunto eh, questo è straordinario in una situazione di gravissima crisi economica perché voglio dire a parte, a parte tutto il complesso, delle, a parte la povertà diciamo così storica della Birmania, eh, è un paese la Birmania che, che era eh, meta di, di, di, di turismo che si è completamente spento e anche quel settore lì si è, si è, si è totalmente bloccato e ciò nonostante, appunto, vediamo in piazza una compattezza, una, una, una resistenza, una, una organizzazione incredibile. Ecco, Eleonora, aiutaci un po' per quello che è stata la tua esperienza, aiutaci un po' a capire come è potuto succedere un, un, un simile, una simile crescita. Grazie, Daniela. Eh, salve a tutti, eh, sono Eleonora, lavoro per le Nazioni Unite, ma... Tengo a dire che questa sera parlerò a, a titolo personale. Uh, sono vissuta in Myanmar dal, dal 2013 uh, a fine del 2018 e uh, ho avuto uh, la grande opportunità di, di conoscere migliaia di uh, persone uh, del Myanmar, soprattutto donne contadine delle zone rurali. E vorrei questa sera iniziare il mio intervento con... Um, un, un paio di, uh, di testimonianze brevi che ho raccolto proprio negli scorsi giorni uh, da, da queste donne um, delle campagne rurali. Um, la, la prima che vorrei dire, um, che mi ha colpito molto, è questa. Ogni volta che un giovane perde la vita, il, il mio cuore viene pugnalato. Un'altra testimonianza che ho ricevuto è da tre settimane che non riesco a dormire. Sono esausta. I diritti umani non esistono più per noi. Un'altra che ho ricevuto. La scorsa notte, mille ferrovieri sono stati sfrattati dalle loro case. È inimmaginabile il terrore che regna qui al momento. Abbiamo un disperato bisogno di un intervento esterno. A questo punto non c'è altra soluzione». Sono consapevole che la situazione è simile a quella che è accaduta in altre parti del mondo, come Hong Kong e in Russia. Tuttavia c'è un'enorme differenza, le persone. Hai mai assistito a tanta unità, coraggio, resilienza e determinazione a persone che affrontano passivamente l'avversario più, più spietato e malvagio? Abbiamo bisogno che i cittadini del mondo si radunino e spingano i loro governi a unire e sconfiggere questo mostro. Se non usiamo la Birmania come catalizzatore per ridurre la tirannia futura, questa sarà una storia senza fine in tutto il mondo. Sfortunatamente i due paesi che sono i peggiori violatori dei diritti umani sono le due potenze che nessuno vuole scuotere. Queste sono solamente tre delle testimonianze che sto raccogliendo a centinaia eh, nelle, dalle scorse insomma, settimane e da quando il, il golpe eh, è iniziato. Come, mh, come queste testimonianze dimostrano ehm, le, le persone del Myanmar, in tutto il Myanmar, eh, dal, dalle persone rurali ai, ai giovani, stanno veramente facendo il possibile ehm, e eh, dimostrando il, il loro coraggio. E, e ripensandoci, ehm, penso che molti di noi farebbero la stessa cosa, perché dopo aver vissuto eh, 50 e più anni in una situazione di, eh, di, di regime militare e avendo potuto assaporare la libertà per, ehm, diciamo, un po' meno di 10 anni, ehm, per loro è proprio una questione di, eh, o di vita o di morte. Non, non vogliono assolutamente ritornare a, eh, indietro. Quando io sono arrivata eh, in Myanmar mi ricordo ho pagato la mia, eh, la mia scheda telefonica a 250 dollari e pochi anni prima costava 500 dollari e questi semplici numeri ci dicono quanto eh, la, la rivoluzione digitale poi nel 2012 eh, i costi delle, delle schede telefoniche sono scesi a un dollaro e mezzo e non dimenticherò mai il primo giorno eh, quando i negozi hanno iniziato a vendere le schede telefoniche che c'erano persone in coda per due o tre giorni per poterlo comprare. Perciò io penso fermamente che eh, la, la rivoluzione tecnologica abbia un ruolo veramente grande eh, al momento eh, per far sì che, che le persone lottino per i loro diritti e lottino per mantenere ehm, la democrazia nel loro paese. Purtroppo però eh, c'è anche da dire che eh, la, la lotta personale, individuale, i sacrifici eh, non, sono, non sono sufficienti e dunque eh, tutti i giorni eh, io stessa mi sento eh, forse un po' in colpa perché lavorando per un'organizzazione internazionale so quanto sia difficile poter riuscire a, a intervenire. Ma ricevo messaggi eh, chiedendo eh, con, con disperato eh, Persone che mi chiedono, uh, mi chiedono aiuto. E, e dunque uh, il, il pensiero è proprio quello di uh, tutte le donne che ho visto uh, in Myanmar, l'associazione um, che ho aiutato a, a costruire negli anni in cui sono stata lì, il, il primo, uh, la prima associazione nazionale di, uh, di donne contadine e impegnate anche uh, politicamente. In quegli anni quando ero lì ho visto proprio come uh, il loro senso di, eh, di dignità, l'assaporare per, per la prima volta i, eh, i propri diritti eh, umani eh, e i propri diritti di donne, abbia potuto dar loro eh, quelle, quelle ali per iniziare eh, a, a, vol a volare individualmente e a poter ehm, vivere eh, la loro vita a pieno. E, e la stessa cosa per, per gli studenti. O, o nel mio progetto avevamo più di 800 studenti del, dell'Università eh, Scientifica di Yangon che viaggiavano per tutto il paese per la prima volta perché prima non avevano mai potuto viaggiare per portare ehm, innovazione e tecnologia nelle campagne rurali, per, per aiutare eh, le donne ad, ad, ad usare eh, il telefono per la prima volta. E, e mai avrei potuto pensare che tutto ehm, questo aiuto che eh, il, il programma aveva dato loro sarebbe un giorno stato utilizzato per eh, sconfiggere di nuovo il, la tirannia eh, dei militari. E dunque, ehm, in conclusione, perché so che abbiamo poco tempo e vogliamo lasciare anche eh, la parola al, ai nostri spettatori, vorrei proprio ehm, dire che ehm, se il, il mondo intero non, eh, non interviene potrebbe esserci una situazione come il eh, Khmer Rouge nel, negli anni 70, perché la brutalità... Uh, del, de, che i militari stanno usando, la violenza, ricevo tutti i giorni persone, um, foto di persone um, ammazzate, um, brutalizzate in, in, in cella. Queste violenze continueranno e continueranno anche su grande scala. E dunque è proprio importante che tutti noi uh, facciamo la nostra parte per uh, aiutare questo Paese e per spingere soprattutto il nostro governo a fare qualcosa. In ultimo vorrei dire che anche appunto l'Italia ha un grande eh, ruolo da, da giocare, eh, ha una presenza ehm, abbastanza forte nel paese con tanti progetti, eh, tante aziende italiane, dunque eh, è proprio il nostro ruolo come italiani eh, riuscire a, a, a spingere il più possibile perché eh, l'Italia intervenga e, e supporti eh, un'azione eh, politica eh, per, per il, eh, aiutare il paese a uscire dalla, dalla crisi. Grazie sì, Eleonora, è quello che ci auguriamo tutti. Purtroppo sembra che così non sia, almeno da quelle che, da quelle che sono state le ultime battute. Ieri c'è stata una manifestazione, se non vado errato, anche a Torino, appunto eh, di, eh, di fronte alla, alla Camera di Commercio Italia Myanmar, che però appunto l'articolo riportato, la, la battuta riportata sul manifesto di oggi che dice si propone di promuovere la cooperazione politica, economica e culturale ci viene a specificare che essendo un organo apolitico non può prendere una posizione pubblica su quanto sta succedendo nel paese asiatico. E quindi insomma siamo un po' lontano da questa presa di coscienza, da questa responsabilizzazione su uno scenario così drammatico. Molto interessante quello che hai raccontato, io non avrei mai immaginato una simile, eh, come dire, eh, Ehm, crescita sul piano proprio della conoscenza digitale in zone così remote con tale coinvolgimento di studenti in, in zone rurali quindi un'incredibile un avventura di conoscenza reciproca e, e su questo punto appunto vorrei sentire allora Jimon eh, Winpey che ehm, è stata protagonista recentemente a Roma di una manifestazione di protesta, Piazza Giochi Delfici e varie altre, e mi diceva, ieri appunto è in contatto con tutte le comunità birmane in Italia, continua a fare da liaison tra i vari siti, gruppi in Birmania e tutto quello che può succedere in Italia. E Ieri mi diceva una cosa molto drammatica, non possiamo fare altro che vincere, perché se non vinciamo torniamo indietro a quello che è stata la sofferenza dei nostri genitori. Simona, te la parola. Grazie, buonasera a tutti. Eh, allora, io quando ho compreso la situazione, perché fino al 31 gennaio posso dire che ho vissuto nel mio cuscio, nel mio comfort zone, assolutamente tranquillo, beato, diciamo incoscio, incosciante. Diciamo perché mi ricordo che sono che nata e cresciuta sotto regime, tutto quello che io ho imparato è non fare domande. E ho vissuto eh, cresciuto in questa maniera, non fare domande sulla politica, sulle regole, su, anche perché mi ricordo benissimo quando sono venuta in Italia con regole messo di lavoro per avere il mio passaporto ho dovuto dare una corruzione una cifra assolutamente ehm, assurda proprio grossissima rispetto con i, con i guadagni che avevo a quel tempo in Germania però io l'ho dato non, fa, non ho fatto la domanda poi sono venuta e fino piano piano che il paese che si sta migliorando si sta cambiando con la con, sotto la guida di Austen su G ero convinta che la la Birmania è libera, la Birmania si sta cambiando, c'è cioè però devo dire che un futuro un po' incerto, perché io quando penso dopo Aung San Suu Kyi non, non, non ho le idee chiare cosa succede in questo paese, eh, perché il nostro punto di riferimento era lei. Nostra fiducia assoluta era lei, allora io sempre ho pensato: finché c'è sta lei, tutto a posto e basta, non nient'altro. Poi arriva il primo febbraio e improvvisamente mi sveglio la mattina e trovo questa notizia e sono rimasta pietrificata. E mh, il primo giorno è un assoluto sconvol sconvolto: che non so cosa fare, non so cosa sta succedendo. Mh, però una cosa mi, sono, mi, mi è venuta proprio un impulso, tra, dice no, non posso accettare, cioè non, non, la, non la posso accettare, non, devi, non deve succedere questa cosa, non è giusto. E, però la cosa è molto grossa, la cosa è come se fosse un cielo che ti crolla addosso e non io come persona... Cosa posso farci? Questa è la mia prima domanda. Che cosa posso fare? Cosa devo fare? Ho cominciato a pensare fosse qualche aiuto, fosse qualche eh, governo dall'estero, da internazionale. Poi mi sono resa conto di una cosa, perché sono tornata da poco da, dalla campagna e mi, sono ricordo, mi è, è passata questa scena quando io accendevo il fuoco. Come l'accendevo questo fuoco per bruciare un tronco così enorme, grosso? e accendevo con un accendino semplice con la carta con i pezzi di, di, di legno secchi e piano piano che prende fuoco alla fine quel tronco grosso nome che sembrava impossibile è preso fuoco e io gli ho capito che devo cominciare da me stessa questa cosa e non aspettare qualcuno che avviene a dire fai cosa, fai cosa, o, o qualcuno che dice cosa, cioè io devo cominciare. E allora io una parte ho preso la coscienza che eh, fino adesso ho lasciato sempre a perdere la responsabilità nella mano di signora o di qualcun altro, come se forse eh, con me non c'entrasse nulla. E cominciavo, cominciavo a muovere, a cercare anche alla, perché da sola fare una cosa, ma con la comunità è un'altra cosa. Allora cercavo anche altre persone, in Italia in qualche maniera, con un tweet, con un messaggio, qualsiasi cosa che può essere, può servire a dire questa cosa che una cosa non, non posso accettare. E' cominciata così. E ho visto anche popolazioni, un intero paese è cominciato così con un'infermiera, con un medico, uh, con, con una persona che cominciava a dire no, non va bene questa cosa. E io in questo, tutto questo percorso, che siamo arrivati quasi 40 giorni, ho visto tanto dolore, tanta sofferenza, anche perché adesso mi sono truccata, però ci sono delle volte che io sono con le lacrime, che sono buttato proprio un angolino e, e, e non riesco a alzarmi, ci sono momenti così, però io eh, ho avuto tanta forza dalla da, da, da, da, da popolazione, da una persona che fa un gesto eh, di dare un cibo. O, o di dare un, una bottiglia di acqua, poi ho sentito anche queste testimonianze proprio delle, delle mie sorelle che quando vanno a manifestare in strada, eh, lei che poi ha cominciato a correre, che la polizia che seguiva cade, ma c'è qualcuno che gli prende in braccio e gliela porta via, se no lei lì rimaneva e non finisce là. Eh, la gente che scendeva sotto casa apriva la porta e dice entrate entrate non è andare quella casa quella è di, della polizia è la famiglia polizia non è sicura venite qua per aiutare gli danno da mangiare non basta quelle persone che sono state nascoste dalle case per farli uscire eh, delle persone da quartieri scendono e fanno vedere un'altra parte Fanno finta di essere protestati nel frattempo, loro scappano da un'altra una parte e gli portano proprio fino davanti a casa con la macchina a questi, questi giovani, questi studenti. Allora, non è eh, una protesta mh, di un'organizzazione, eh, di, di un popolo eh, dove è unita e aiutava a vicenda in una maniera incredibile. Eh, in questo momento abbiamo tanto bisogno di, di aiuto, eh, qualsiasi tipo di aiuto abbiamo tanto bisogno. E, mh, poi quando io penso organizzazione, associazione, governo, però io parto eh, dalle persone, perché asso associazioni sono fatte dalle persone, eh, anche il governo so sono, hanno, sono stati fatti con le persone. Allora quando parte da una persona e capisce... O, o c'è compassione, c'è um, una sensibilità verso la giusta causa e sbagliata, eh, o anche una cosa eh, da fare e non da fare. Proprio parte da sola da persona, arriviamo a fare delle cose mostruose, grandi, che uno non riesce neanche a immaginare e senz'altro non avrebbe neanche la, la speranza. No? e poi io penso, perché come ho vissuto tanto tempo, sempre con la paura, con, la, come ho detto, non fare domande, accettazione di tutto quello che succede, no? quanto è importante la libertà, cioè quanto è preziosa la libertà. Quando uno ha la libertà, comincia a rispettare anche la libertà di altri. Cioè, io posso pensare così, anche tu puoi pensare in una maniera diversa da me. E invece quando non c'è la libertà e questa libertà la viene tolta da una persona a una popolazione costringe eh, di eh, eh, obbedienza o sottomissione da lì nasce anche non rispetto verso gli altri non rispetto verso altra popolazione e questa cosa eh, per me è molto, molto importante e molto fondamentale poi Succedono tante cose veramente brutte. Anche oggi, abbiamo, cioè io ho sentito una notizia che l'hanno ucciso in una maniera, hanno torturato una rappresentante di una maniera proprio esumana. No? Cioè, ho, ho, appena vedo, sento, mi sento il cuore proprio stringere un dolore fortissimo. Però, io ho la coscienza che non posso fermarmi su dolore. Io devo oltrepassare su questo do dolore, devo andare oltre a dire ok, queste cose non, non, succede, non devono succedere più, o, o devo fare qualcosa, pur di non succeda più eh, in, questa, in questo momento, in questa vocazione. Per questo andiamo avanti e diciamo che assolutamente dobbiamo vincere. Non c'è neanche un minimo di alternativa per dire se forse perdiamo. Io no, non ce l'ho per me, se forse perdiamo, perché vinciamo, non so fino a quando andremo avanti, come andremo, quante sofferenze dovremo affrontare, ma io ho questa fiducia che dovremo andare avanti fino in fondo. E... Chiudo subito eh, con il messaggio di mia piccolina, mia figlia, che ha otto anni, che in questi momenti ha vissuto, visto pure lei, la mamma, un po' particolarmente strana. Non mi ha fatto ieri questo bigliettino. Io dedico alla mamma che sta vivendo un momento difficile, che ha fatto questo, dicendo che sì, mia mamma, che corre un fumettino con qualcosa eh, che ha scritto due frasi qua che cioè mi ha fatto commuovere non tutti siamo troppo piccoli per fare azioni troppo grandi questo è un messaggio poi mi ha scritto un ti senti inutile ora hai un compito fare la differenza Molto Molto bello. E grazie. Dunque, <ride> allora, qui subito per fare la differenza c'è un'informazione una, un che ci arriva da Cecilia Brighi. Che, se vogliamo fare la differenza, c'è la possibilità di eh, partecipare a una raccolta fondi, appunto, eh, lanciata da Italia e Birmania insieme per contribuire ad organizzare le comunicazioni tra i manifestanti sindacalisti e vedete nella chat il riferimento ed è importante questa, almeno questa piccola cosa la possiamo fare, visto che non possiamo fare proprio nient'altro che stare a guardare. Ma un'altra cosa volevo, volevo condividere con voi, proprio rispetto a quello che ha appena detto Jimon, eh, questa cosa, questo post che ho, ho letto oggi su, sulla mh, pagina Facebook di Comunità Birmania in Italia, non mi ricordo più chi l'ha postata, sicuramente una, una tua amica birmana, ehm, che scrive «Non so quando arriverà la nostra vittoria fisica, ma attualmente abbiamo già vinto psicologicamente in Capital Letters e nell'unità in maiuscole». Basta vedere la solidarietà dimostrata ieri sera da parte del popolo, quando il quartiere di Shang Chang, scusate se pronuncio male, a Yangon, è stato barricato. La gente da Yangon si è riversata dalle sue strade per sostenere le persone bloccate e le aiutate. Quello che hanno d'altra parte sono soli e miseri armi. Niente cervello, niente amore, nessuna solidarietà, il terrore. Dio salvi la Birmania. Però... A questo punto vorrei anche dire, richiamandomi a quello che ha detto Jimon, eh, sulla, come dire, sulla spinta che si può avere come singoli. Eh, non so se vi risulta, ma insomma, una notizia interessante che ho letto ieri era che alcuni, eh, una certa, una non piccola quota di eh, militari ai confini con lo stato indiano del Misoram hanno chiesto asilo politico al Misoran, cioè c'è una defezione, almeno in quella parte della Birmania lì. E lo stato del Misoran, il capo dello stato del Misuram, ha chiaramente detto benvenuti a voi e alle vostre famiglie, cioè la notizia è stata ripresa con una certa rilevanza. E oggi sulla BBC c'era la notizia di alcuni militari che eh, denunciavano appunto la... Uh, la violenza deliberata alla quale erano uh, costretti dagli ordini superiori e verso la quale si ribellavano. Insomma, è possibile, mi chiedo, che quella um, rivoluzione culturale di cui ci ha raccontato innanzitutto Cecilia e, e poi appunto Professor Gabusi dicendo che i militari non hanno fatto i conti con quello che era diventato il paese nel corso di questi ultimi anni, e che l'onora ci, ci ha aiutato a capire anche come è successo, è possibile che una qualche trasformazione di questo genere, morale, culturale, eccetera, non possa in qualche modo intaccare questa brutalità militare alla quale stiamo assistendo in questi giorni? A chi, non so a chi fare questa domanda, Cecilia, ricominciamo da te. Eh, sì, è vero, ci sono state delle defezioni, eh, sono un centinaio i militari che sono andati nel Misura eh, e altri in altre zone del paese eh, si sono consegnati eh, al, al movimento, diciamo. Però bisogna capire, non so se mi sembra forse che abuso, ne parlava, il, il potere dei militari è un potere storico, cioè loro sono uno Stato nello Stato, loro hanno le loro università, hanno i loro ospedali, hanno le loro strutture, hanno i loro, loro interessi economici, cioè sono, sono una gang eh, chiusa e organizzata, I, i loro interessi economici sono spartiti tra i familiari, figli, nonni, zii, cioè, quindi diciamo che... Eh, Probabilmente è mancata negli anni passati un'attenzione a cercare di dividere eh, diciamo, le, le alte sfere dei militari, eh, un'operazione che doveva essere costruita e che, e che non è stata fatta. Eh, però eh, ad oggi i, le alte sfere sono, un, sono dire, un, un, una roccia, sono tutte insieme eh, perché... Tiene, la, il collante che li tiene insieme è il potere, il potere economico e anche la paura. La paura riguarda eh, i militari di basso rango. Eh, durante la dittatura militare i, i militari semplici per sopravvivere eh, nelle zone etniche, eccetera, confiscavano i raccolti, eh, obbligavano la gente al lavoro forzato perché non gli arrivavano le risorse. E quindi utilizzavano queste armi e le varie denunce di lavoro forzato, che ehm, come i contadini venivano obbligati a fare i portatori, le donne lo stesso a costruire le strade. Poi, quando c'è stata l'apertura eh, del paese, hanno ristrutturato gli alberghi. E uno dei motivi per cui non si doveva andare in. Uh, in Birmania il boicottaggio è stato proprio per il fatto che alberghi, infrastrutture, eh, musei, eccetera, tutto era riconducibile ai militari e purtroppo lo è ancora oggi. Io sono convinta, eh, lo confermava l'altra sera anche Sisci, quindi <ride> insomma, mi sono dire, tranquillizzata nelle mie lugubrazioni e mentali che buona parte degli investimenti di Singapore, Singapore è il primo investitore in Birmania, in realtà eh, nasconda la presenza di aziende finanziate con i fondi dei militari che sono, tra, sono stati trasferiti negli anni a Singapore e a Singapore in una giornata si può costituire una società e, e, e, e, e buona parte secondo me dei fondi mili, dei militari sono stati trasferiti in questo modo. Quindi è, è molto difficile. Io penso che eh, un lavoro comunque nei confronti del, dei militari di basso rango e della polizia possa e debba essere fatto. Noi Stiamo pensando anche a fare delle altre cose, adesso non le dico, ma insomma c'è un ragionamento su questo per cercare di spaccare il, il loro fronte. Certo non è cosa semplice e non sarà una cosa risolutiva però se messo insieme con una serie di Altre azioni che stanno strangolando la capacità organizzativa dei militari forse eh, si può arrivare a mettere in crisi il, il loro progetto e a far sì che i negoziati che ci dovranno essere perché mh, la Cina adesso si è dichiarata disponibile eh, a offrirsi come eh, parte negoziale sicuramente anche eh, alcuni paesi ASEAN anche se sono, non sono un blocco eh, univoco e sono, sono tutti divisi e hanno tutti questa fissa del uh, non interferenza negli affari degli altri paesi anche perché ciascuno ha il suo cadavere nell'armadio eh. cioè se noi guardiamo la realtà de de politica dei paesi ASEAN non ce n'è uno che si salva dal punto di vista de de della democrazia della salvaguardia dei diritti umani quindi sarà sicuramente difficile ciò non toglie che eh, la Cina può essere un, eh, un elemento diciamo, che eh, avvia eh, un negoziato anche con la presenza delle, eh, delle Nazioni Unite. È tutto molto complicato perché, perché le dinamiche sono, sono complesse a quel tavolo e perché non si può ritornare, la gente giustamente non accetterà di ritornare al 29 di gennaio. Cioè con quelle elezioni, con quella... De, con quella costituzione con quel ruolo dei militari quindi sarà un negoziato difficilissimo i militari non vogliono parlare con Aung San Suu Kyi e se uno negozia deve, deve essere come si, come si dice allo stesso livello quindi Aung San Suu Kyi e l'NLD devono stare al tavolo da persone libere e questo è la prima è la prima cosa che i militari devono accettare sarà molto difficile Ecco allora, mh, professor Gabusi, mh, come dire, complico ancora un po, più di, un, po', un po' di più la domanda che ha fatto alla Cecilia Brighi. È possibile che questo movimento di disobbedienza civile che vediamo che, a cui abbiamo assistito, così miracolosamente compatto, organizzato, consapevole, in grado di spostare? veramente in grado di, di, di, di catalizzare l'attenzione internazionale come è successo, possa diventare per via di emulazione una, non dico minaccia, una preoccupazione per le, per le, per le, per le nazioni vicine. e Penso alla, a Hong Kong, penso alla Thailandia. C'era un, un articolo, sempre la stessa pagina manifesto, che segnala una, un interessante... Alliance, eh, come si dice, eh, come si dice Alliance in italiano? Alleanza, scusate, Milk Tea Alliance, Alliance, sì. Alliance, che appunto fa capo a tutta la, come dire, la... la L'esperienza degli studenti di Hong Kong, Hong Kong 19 Manual che è stato tradotto, insomma che è stato, mi dicevi anche tu, Eleonora l'altro giorno è stato tradotto, viene, viene studiato, 70 pagine in cui eh, proprio ci si, ci, ci, ci si forma sul, sul fronte della resistenza e della, e della disobbedienza e della, e della resilienza, della capacità di resistere anche al, ad attacchi militari così... così eh, insomma, la Cina, eh, Hong Kong, cioè le proteste degli studenti sono una grossa spina nel fianco per la Cina, lo sono stata per la monarchia thailandese. Dunque, mh, la mia sensazione è che mh, come dire, mh, questi movimenti sono diciamo, chiaramente eh, rilevanti, non è che gli stati possono far finta che non esistano ma eh, gli stati dell'area sono degli stati tendenzialmente autoritari in un mondo che negli ultimi anni ha conosciuto un relativo declino in termini di qualità e quantità delle democrazie quindi sinceramente lo vediamo in questi giorni a Pechino con l'approvazione della nuova legge elettorale su Hong Kong Pechino dice adesso abbiamo deciso di normalizzare Hong Kong vabbè normalizziamo Hong Kong che problema c'è? Se ne vanno? Qualcuno se ne andrà anche a Bretagna? Vabbè, qualcuno scappa a Taiwan, li riprendiamo. Controlliamo le tecnologie, normalizziamo Hong Kong, parte degli Hong Kong era anche stufa e stanca di questa resistenza che era diventata veramente fortemente anarchica, fortemente... Eh, eh, diciamo, eh, eh, contraria anche alla diciamo, normale conduzione della, della vita economica delle persone normali in un certo senso. no Quindi e, e da questo punto di vista eh, è, è chiaro che c'è diciamo, una parte della popolazione che dice vabbè almeno diciamo, riportiamo un po' di, di, di ordine nelle nostre vite quotidiane perché altrimenti non è, non è pensabile. Allora il, il, il, il, il tema è che questi paesi, pensiamo alla Cambogia, c'è cioè il primo ministro Hussein cioè dagli anni 70. Che, Uh, la Thailandia ha un re che sta riportando la Thailandia verso la monarchia assoluta. La monarchia assoluta. Allora, questi paesi sono paesi in cui, secondo me, c'è un lavoro da fare che è un lavoro generazionale. Adesso non so se questo movimento si trasformerà in qualcosa di, di diciamo diverso, di organizzato, eh, però... Eh, anche negli anni dell'NLD, di Aung San Suu Kyi, e ha ragione il Mon in questo, secondo me, eh, Aung San Suu Kyi ha interpretato un tipo di leadership carismatica che non funziona nelle democrazie, che infatti quando le producono come Trump cercano di trovare gli anticorpi. Okay? Ma in questi paesi in cui non esistono gli anticorpi, se un, un leader non è capace di accettare bisogna preparare una futura generazione di leader, anche a costo che questi leader facciano un po' ombra, le leadership carismatiche durano finché durano. Un San Suu Kyi andava nel nei, nei, nei Kachin, andava negli altri stati e parlava dell'esercito di mio padre, ma figurarsi, noi abbiamo parlato con anche nazionalisti CACIN, immaginatevi uno che, che, che, che è lì che prende le bastonate dell'esercito da anni e lei parla dell'esercito di suo padre che dovete fare la pace ok, come facciamo a fare la pace? non lo sa nessuno quindi, secondo me eh, c'è stato un forte investimento delle ONG e dei donors occidentali in, su tutti i fronti in larga parte ho l'impressione però che eh, questi, eh, questi progetti sono stati dei progetti molto molto concreti con, eh, che dovevano portare a casa dei risultati abbastanza immediati anche perché secondo me la cooperazione anche in Occidente funziona eh, con eh, l'idea che il donor ti chiede dei risultati presto, veloci, da dimostrare ai propri parlamenti le proprie opinioni pubbliche e, e, e così via questi, questi paesi sono paesi in cui spesso c'è la facciata istituzionale, c'è il ministero che è un, un grande bel edificio, magari ricostruito con i soldi dell'Occidente, ma dentro poi dov'è la capacità? Quindi c'è stato fatto molto lavoro di capacity building, eccetera, eccetera. Però secondo me qui bisogna partire con un'operazione culturale molto importante, e cioè raccontare che cosa significa parole come democrazia, parole come cittadinanza, eh, parole come eh, in qualche modo eh, federalismo per esempio, no? parli con i Cacini e parlano di federalismo e invece eh, capisci che dietro loro stanno, stanno ragionando come se stesse parlando di indipendenza. Allora, vai a raccontare l'alto adice, non raccontare diciamo le, le, le secessioni e, e raccontiamo come funziona il federalismo, come funziona il rispetto delle delle, delle autonomie. Perché il 95-90% della popolazione birmana considera dei Rohingya non persone, de, de un corpo estraneo che va espunto dalla, dalla, dalla Birmania? Perché non c'è un concetto di cittadinanza che noi abbiamo elaborato nei secoli e anche noi in Europa ce ne siamo date, no, insomma tra protestanti, cattolici, cristiani, di, di, di ogni tipo, rivoluzioni, contro rivoluzioni, minoranze, genocidi, di tutto abbiamo vissuto in Europa. Siamo arrivati qui perché abbiamo capito che funziona eh, il sistema quando c'è una Costituzione rispettata da tutti che stabilisce che tutti sono uguali di fronte alla legge, indipendentemente da razza, sangue, religione, eccetera, eccetera, e questo è garanzia per tutti, una garanzia per tutti che permette alle opinioni pubbliche di votare e di dare e togliere il potere. Dare e togliere il potere come vediamo per esempio nella nostra democrazia fluida che negli ultimi vent'anni continua a cambiare, no? quindi dovrebbe trovare anche una sorta di, di, di, di via di mezzo. Però finché abbiamo una leadership che di fatto è ereditaria, a Aung San Suu Kyi che è diventata, era veramente diventata una sorta di principessa del, del, del Myanmar, allora il problema è che cosa succede davvero dopo che Aung San Suu Kyi non ci sarà più ha Lunga vita Un San Suu Kyi, però anche qui è molto, secondo me, patetico vedere gli, i media occidentali mainstream avere creato l'icona di Un San Suu Kyi, ovviamente questo faceva buon gioco anche alla, alla stessa Aung San Suu Kyi che ha sofferto moltissimo, chiaramente, questo nessuno mette in discussione. Poi con la questione di Rohingya, ha creato il demonio e quindi le ha tolto il premio Sakharov, ha cominciato a togliere i quadri da, eh, da, da, dai collegi di Oxford e quindi togli i quadri dai collegi di Oxford e quindi a parte ripulirsi la coscienza e dire ok andavi ai congressi dei sud-est asiatisti non potevi parlare diciamo, dicendo qualcosa di positivo di un San Suu Kyi, perché tutti la vedevano come il diavolo assoluto. E adesso nuovamente un Usain Sochi, nuovamente lei, nuovamente i film su Usain Sochi di Luc Besson trasmessi in televisione l'altra sera e così via. No, non facciamo un servizio a questi paesi se non ragioniamo su questi fronti. Per cui penso che da questo punto di vista anche l'università, noi stessi nel nostro piccolo abbiamo, avuto, abbiamo cercato di, di pagare il soggiorno di due, eh, di due studenti birmani due o tre anni fa, dalla nostra summer school a Torino sulla, sulla Cina e loro erano molto veramente molto entusiasti abbiamo chiaramente dovuto raccogliere fondi per averli qua perché eh, loro non potevano pagarsi neanche, neanche il volo. Allora fare operazioni di questo tipo in cui bisogna far capire i costi e i benefici della democrazia, non basta una sola persona, non basta un leader carismatico a dire ecco abbiamo risolto i problemi, abbiamo visto la, la, la democrazia è difficilissimo, è straordinariamente difficile, però ehm, questa idea che adesso c'è anche una parte della leadership, c'è ambasciatori, adesso c'è anche qualche parlamentare che ha pensato bene di forse organizzare eh, un, un, un forum alternativo, Cecilia magari ne sa di più di me eh, su questo, per cercare in qualche modo di organizzare un, un, una diversa narrazione politica. E eh, la democrazia è fatta, è, è fatta così, è fatta chiaramente di, di, di costi, altrimenti la difficoltà poi per l'Occidente è che lì qualsiasi cosa si tocchi in Myanmar. Io capisco che c'è l'idea di poter fare qualcosa come Occidente, ma noi abbiamo invaso la Libia. Andate a chiedere ai libici se abbiamo portato la protezione, la responsibility to protect in Libia. Quindi chiaramente noi abbiamo fatto degli errori tali per cui adesso forse veramente abbiamo le armi un pochettino spuntate, che non siano quelle della diplomazia, del, del convincimento, eccetera. Temo però che è veramente un discorso di eh, un discorso di lungo periodo. Di lungo periodo, certo. Di lungo periodo, anche perché è un paese in cui circolano armi ovunque, armi ovunque. E qui, eh, chiaramente, come sappiamo, abbiamo visto Papa Francesco di ritorno dall'Iraq, spesso ne parla, del commercio delle armi. Tra l'altro, e qui concludo, quando il Papa andò in, in, in Birmania, venne praticamente subito preso e portato dal generale. Dal sì. E portato dal generale, eh, così anche abbastanza di sorpresa, giusto per segnalare anche al Papa chi davvero comandava e quali erano le redini del potere eh, in Birmania. Eh, quindi è molto molto difficile e nessuno ha soluzioni semplici. Sì ma a questo proposito ehm, voglio dire non abbiamo neanche accennato al problema ma è un problema recentissimo no? che abbiamo scoperto che i proiettili usati dal, dal, dai militari in Birmania sono di fabbricazione italiana. Ora la famosa ditta produttrice, la eh. l'archivite, si, si, si defila. Non, non... Ah no ma è così però scusami... Eh, Uh, lei si defila perché in realtà lei non ha esportato i... Sì, i, sì, sì. I, certo. le, eh, no, eh, però il problema di fondo è che eh, noi siamo grandi produttori di armi e di munizioni. C'è la legge 185, c'è il controllo annuale eh, da parte delle dogane. Il problema è la triangolazione, triangolazione che non c'è solo per le armi, c'è per la droga, c'è per la Bitmania, il primo produttore di metanfetamina al mondo, arrivano pure qui. Eh, eh, C'è la necessità di scavare oltre e quindi di verificare, oltre la, la, la, la prima catena del, diciamo del, eh, del decentramento, si chiama quando si usa nella, nella, nelle produzioni industriali. Però eh, il, il problema è, è più ampio e riguarda l'incapacità delle Nazioni Unite unitariamente di imporre un blocco complessivo delle importazioni di armi in Birmania e questo è eh, un problema che nasce dal fatto che ci sono molti paesi Israele, tra l'altro adesso c'è questa discussione sull'esperto assunto dei militari che è un israeliano, persona non grata eh, negli Stati Uniti e ehm, eh, la Cina, la Russia, l'Ucraina persino la Siria, quindi il problema è la capacità delle istituzioni internazionali o l'incapacità delle istituzioni internazionali di fare tutti insieme un passo fortemente risolutivo sul, sul versante del, delle armi, perché i cinesi stanno, hanno finanziato l'ultimo, quando c'è stato trentennale degli UAE, sono stati invitati i cinesi, le autorità birmane e c'era la sfilata con i carri armati cinesi di prima generazione. Quindi eh, questo è eh, il problema di fondo è quello. Il problema di fondo è che, eh, siccome stiamo chiudendo, è che l'Europa non si sta muovendo e che l'Europa fino al 22 di, eh, di marzo non deciderà un bel niente. Quello che deciderà è acqua fritta. Quindi abbiamo anche noi le nostre responsabilità a livello europeo, no? i grandi paesi che sono titubanti nell'imporre sanzioni di carattere economico e finanziario nei confronti dei militari. Quindi eh, io capisco che non dobbiamo fare come, eh, come è stato fatto in Libia, eh, però eh, un'azione forte anche di carattere eh, sanzionatorio va fatta sia dall'Europa che dalle istituzioni internazionali e questo purtroppo oggi c'è un comunicato del, del Consiglio di sicurezza eh, che condanna, condanna, condanna, però non va oltre eh, una serie di, di, di parole. Quindi il, il problema è, è, è molto, è, è tutto lì. E poi l'ultima cosa, io penso che ci sia una leadership in Birmania, che va oltre ovviamente a San Suu Kyi, che ha anche 75 anni, quindi eh, più di tanto eh, non potrà, eh, se tornerà eh, libera, non eh, potrà governare. Però nel corso di questi anni una leadership sia ehm, professionale eh, che, eh, che politica è, è nata, non, non, non è stata messa in risalto dall'NLD, che purtroppo è un'organizzazione molto chiusa da questo punto di vista, molto conservatrice, però c'è, ed è, ed è la, la, la leadership che sta gestendo oggi il movimento eh, pacifico, è la leadership sindacale, che io conosco bene perché ci ho lavorato per 25 anni, formata a, a, a Torino, all'Italino di Torino, formata da noi, eh, ci sono delle ragazze bravissime con una capacità di elaborazione politica e di organizzazione fantastica, questa è la classe dirigente futura del paese, non c'è dubbio, c'è, bisogna valorizzarla e, e, e sostenerla. E renderla visibile, grazie Cecilia. Un'ultima, Jimon ehm, chiede la parola per, per chiudere e poi veramente chiudiamo perché siamo già arrivati alle 19.28. Okay, no? Grazie. Eh, volevo solo spiegare due cosine. Quando io ho detto che era, non vedevo il eh, futuro della Birmania prima, non, non, non, dicevo che era, non, non, non volevo dire che era, non c'era, anzi, il mio disinteressamento verso il paese. Poi due cosine velocissime sulla nostra leader. Io penso che come popolo birmano siamo veramente cioè, fortunatissime ad avere una persona come lei che ha a cuore eh, il popolo nient'altro e poi quando ripenso della nostra storia il nostro paese che dopo siamo stati centinaia di anni colonizzati da inglesi poi arrivati giapponesi dieci anni più o meno della libertà con la guerra civile 60, quasi 60 anni sotto la dittatura del cime eh, dove vi spiegavo semplicemente che non, si, non esistevano le domande e siamo arrivati eh, con questa lotta del del, del de, Aung San Suu Kyi e, e tanti altri eh, sacrificati lo, lo, lo, lo, che stanno ancora lottando diciamo la nostra democrazia come paese è molto fragile come paese la, la situazione è molto um, come un, appena neonato no? quando, poi, du, quando il professore ovviamente dice mh, personalità uh, carismatico ok noi non è che Aung San Suu Kyi rispettiamo, amiamo perché è figlia di Aung San, perché c'è un altro figlio di Aung San che il popolo non si può vedere, incluso io, assolutamente. È proprio perché lei, eh, quando, eh, quando lei ha, diciamo, tra virgolette, difeso il paese, anche se uno può interpretare una maniera un po' diversa, io penso che ha difeso il paese, il paese che sta camminando eh, in strada de della democrazia molto fragile eh, come dare ai bambini la macchina dice guida guidate no? E invece non siamo pronti a guidare perché la mentalità la eh, popolazione la coscienza eh, dobbiamo acquisire piano piano in questi anni lei ha fatto un lavoro non dico straordinario di più eh, a, del, per dire io quando stavo a scuola quando viene un ministro dovevo fare così per dire grazie sei arrivato invece lei ha abbracciato i studenti quando va a trovare uh, alle scuole e a un contadino ha fatto salire vicino a lei a parlare um, delle difficoltà che sta affrontando questi gesti che sembrano nulla ma confronto un paese che siamo stati e stiamo vivendo, l'ha fatto un lavoro straordinario. Questo, questi giorni che sta succedendo, è rifrutto. Anche se qualcuno non vuole dare il 100% merito, dobbiamo dare maggior parte del merito che è riuscito a fare un, a, a un paese, a livello a, in questa coscienza, popolazione che alla fine, dove è il leader? leader popolo e non dimenticherò mai la, la parola che lei aveva detto, eh, eh, il popolo, io ho fiducia al popolo, so che i birmani si la meritano eh, la democrazia, e, e questo io adesso capisco e comprendo quando lei dice dipende dal popolo, e io ho fiducia, È una fiducia reciproca tutto quello che ha fatto lei fino adesso, io dico personale, è per il popolo, per il popolo e nient'altro. Grazie. Grazie, Gimon. E Infine, Eleonora, che ci vuole regalare una citazione finale. Grazie, Eleonora. Sì, volevo, volevo leggere questa frase di, eh, che di uno scrittore eh, del Myanmar, eh, Khoswe Win, che è stato anche otto anni in, in carcere, eh, che dice questo colpo di Stato è un assalto alla nostra coscienza, è un assalto ad ogni singola persona del mondo. E perciò volevo concludere con questa citazione. Grazie mille. Proprio così e speriamo che eh, le cose possano in qualche modo risolversi, per qualche via, magari anche astrologica. astrologica. <ride> La <dalla> Birmania. <ride> Beh, io ringrazio tutti quanti veramente. Mi spiace, non abbiamo avuto neanche una domanda da, da fuori, ma forse non c'era neanche tempo. Magari ne facciamo un'altra e ci saranno anche le domande. Facciamo no, l'happy ending. Eh, grazie, grazie, grazie. Grazie. grazie a voi, grazie a voi, buona serata. Ciao, grazie. Ciao, Giulia. ciao, Ciao. ciao. Buonasera, professor Gabusi. Ciao, Cecilia. Grazie. Ciao, ciao. Ciao, Giuseppe. Ciao, Leonora. Ciao a tutti. Grazie, Sireno Regis, per l'ospettività. Buona serata. Buona serata, grazie mille. Arrivederci, A presto. A, redirci, a redirci. Ok. Allora salutiamo anche gli amici su Facebook. Andiamo a chiudere la, la, la registrazione. Grazie mille Daniela di tutto il. Beh, grazie a voi. Il, non so il, come è andata? Chiudiamo un attimo.